Tu non ti rendi conto. Te lapro io la strada che non accetti di correttare. Sebbene ti stia attorno. Non contare sul mondo. Impegnato a lavorare, prendere e buttare. Non contare sul mondo. Non contare sulla gente. Inseguono la fretta, la sola... Che mai l'aspetta gente affatto indipendente sugli amici non contare i tanti nei giorni felici quasi assenti se richiamati gli amici bell'affare non contare sull'amore dalle nuvole su cui ti innalza ti spinge giù con la sua ignoranza. Amore, dolce errore. Sulla famiglia puoi forse contare? Bella illusione, il nostro affetto legato ad un nome. Sulla famiglia puoi forse contare? Su nessuno puoi contare, ti verrà ora da pensare. Non esagerare, sorella mia. Dello stesso mare siamo in balia. La scienza della vita, o oh Cecilia, non è in quei libri sulla mobilia. Non esiste contare in questa scienza. Non è previsto dalla nostra esistenza. Un consiglio ti vorrei dare che ti seguisse nel tuo viaggiare. Quell'esigenza che senti bussare ti sta parlando. La in